Caccia play, premi like, ci stanno le tigre online uh, Clicca e condividi uomo che non basta mai mamma Maxi Mix uh, che uh, sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se uh, a giocare non si altro è ombre, Matalo, matalo Camperon dietro la cru uh, devi iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube uh, uh, Se tutto e di più uh, Forza fallo pure tu Perché uh, con uh, tigre mi diranno a stare sempre passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è il risultato ragazzi del video contest di GTA 5 eh, per l'account moddato in pratica no ragazzi quindi andiamo a chiudere questo video contest e scriviamo chiuso ragazzi allora come sapete tutti i requisiti necessari sono essere iscritti al canale, avere lasciato like al video, ovviamente dovete avere il canale pubblico perché se non l'avete pubblico io non posso verificare se siete iscritti se avete lasciato like cazzi e mazzi insomma quindi eh, questo va a vostro discapito ragazzi quindi poi non protestate se, se ci dovesse essere qualcosa che non vi gusta e quindi nulla come ho fatto per tutti gli altri video contest eh, faccio alla stessa maniera ogni tanto vi faccio vedere l'orario ragazzi in maniera tale che possiate rendervi conto che mh, non ci sono montaggi a parte che comunque si vede che non ci sono montaggi e controlliamo un pochino tutti i commenti e controlliamo il tutto insomma per vedere un attimino come come muoverci insomma no allora una volta fatto ciò ragazzi andremo ad incollare il nostro link del video in random pick comment insomma per estrarre il vincitore ragazzi allora e intanto colgo l'occasione per dirvi che ehm, i video contest di GTA li fa anche Orango d'ango Mods ragazzi quindi potete anche partecipare, iscrivervi sul suo canale eh, YouTube contattarlo su Facebook se avete bisogno di qualche account moddato e tutto il resto ragazzi quindi senza nessun problema, senza nessun nessuna cosa insomma potete contattare lui potete vedere che cosa vi dice a riguardo e potete scegliere il vostro account su misura insomma come lo volete voi se lo volete eh, ultramoddato come cazzo ve a voi insomma ragazzi dovete contattare lui intanto anche lui fa ehm, come ho già detto contest settimanali fa money lobby ragazzi quindi potete tranquillamente partecipare a una delle sue money lobby ovviamente le money lobby sono su ps3 ragazzi perché su ps4 non ci sono money lobby non si possono fare money lobby su ps4 dal momento che non esistono le mod quindi andiamo all'estrazione ragazzi qui io riscontro qualche problema con il sito quindi vado a sicuramente a cambiare sito per continua a darmi sempre lo stesso messaggio e quindi nulla si ritorna al vecchio sito ragazzi per fare l'estrazione senza problemi ritorniamo a youtube random comment picker italia e andiamo ad estrarre il vincitore andiamo ad incollare il link del video e andiamo a vedere chi ha vinto questo questo video contest ragazzi andiamo a estrarre il vincitore vediamo dom Andiamo a vedere cosa ha DOM di, eh, di pubblico, se c'è qualcosa di pubblico, se comunque ha condiviso il video, cioè se ha lasciato un mi piace. Insomma, si ha tutti i requisiti a posto, ragazzi. Scusate, il PC è lentino. Eh, calcolate che anche il video è mandato un pochino in velocità, leggermente in velocità, perché sennò veramente ci stavamo una vita, cioè non, non è molto, però comunque sia e nulla, abbiamo visto che eh, D.O.M. non ha un cazzo in pratica vediamo XARFA vediamo anche lui non ha ma un cazzo, non condivide un cazzo quindi l'unica cosa che lui ha visibile sul canale è questa, Glitch, Money, eh? Cazzi e Mazzi andiamo ad estrarre un'altra persona eh, scusate ragazzi ma stavo rientrando nel canale di Xarpa orango mods orango mods orango mods ragazzi non credo che sia lo stesso orango che, che fa gli account ma penso che sia un fake quindi andiamo a verificare orango mods eh, se ha tutti i requisiti al posto giusto in caso avesse tutti i requisiti al posto giusto infatti ragazzi come state vedendo non è il canale di orangotango Monza. questo sarà un fake non lo so qualcosa del genere vediamo vediamo account moda... no allora non ci sono i miei video nelle sue liste preferiti è iscritto al canale ma non ha non ha lasciato mi piace al video quindi automaticamente ragazzi eh, verrà scartato come vedete si sì, qui in basso a sinistra ha l'iscrizione ma non ci sono non c'è il mio video tra i video piaciuti quindi passiamo a un'altra estrazione abbiamo londra 007 vediamo un attimino se ha tutti i requisiti a posto anche lui cioè se ha tutti i requisiti non a posto anche lui anche perché gli altri che ho estratto finora non avevano i requisiti come vedete ragazzi qui abbiamo il mio video GTA adesso cerchiamo l'iscrizione ragazzi cerchiamo l'iscrizione al canale e vediamo un attimino a qui londra è iscritto a un miardo dei canali vediamo un attimino un attimino che carica ragazzi vediamo vediamo ho visto l'iscrizione alle all'etichini di Roma carichiamo altro vediamo però se è iscritto a maximilk youtube come vedete eccola qui l'iscrizione alle titoli di Roma e anche l'iscrizione a maximilk youtube quindi ragazzi per questa settimana Londra 007 è il vincitore di questo contest mi può contattare su PSN o lasciare un messaggio qui su YouTube e lo ricontatterò io in qualche maniera. Mi raccomando, Londra non me stoccherà perché se no mi fai girare i coglioni. Non ti preoccupare, che l'account te lo do, non sono un sola. E detto questo ragazzi al prossimo contest che uscirà domani mi raccomando rimanete connessi sul canale per partecipare a questo nuovo contest.